Oddio, mi sa che sto riflettendo tutta la luce solare dell'universo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Allora, come il mio solito in quest'ultimo periodo mi trovate in um, stati molto pietosi. Non fatevi ingannare dal rossetto, l'ho appena messo perché veramente mi sono guardata allo specchio e ho detto: sono pronta per filmare. So che ultimamente non sono proprio. Balanced con i video che dovrei fare perché non ho quasi mai tempo per filmare il weekend scorso vi dirò la verità ho fatto la lazy quindi non ho fatto assolutamente niente non ero assolutamente... quando il weekend io non faccio niente ovvero non esco manco di casa figuratevi se io mi rendo decente per fare i video e voi non mi volete vedere struccata credetemi quindi oggi siamo qua e cercherò di filmare almeno due video quindi se il prossimo video mi vedete ancora con questa faccia quello è poi c'ho 3 euro, c'è sempre le stesse magliette, metto sempre le stesse cose, cioè... Comunque, allora, eh, oggi parleremo di una cosa bellissima, parleremo di thrift shop, ovvero parleremo di negozi dell'usato. Io spero che in questo momento io non sia pallida come cosa, perché io già sono pallida tantissimo, ma fuori c'è un sole strano eh, e mi acceca un attimo, quindi spero di non risultare più pallida del solito. <ride> Bene, oggi parleremo dei negozi dell'usato, questo ovviamente è un argomento che comunque è connesso un po' al zero waste, uh, perché uh, forse negli ultimi 10 video avrò ripetuto almeno 70 volte quanto la fast fashion sia brutta, uh, finché non, non lo farò pensare a tutti. Così, cioè, tipo tirania. Eh, no, sto scherzando, io sono una persona molto buona. Comunque, oggi parleremo dei negozi dell'usato e faremo un Italy vs Canada, insomma, eh, e parleremo un attimo delle differenze che hanno i canadesi col, con l'usato, comunque il loro rapporto con i negozi dell'usato, eh, italiani pure, eccetera, eccetera. Come, come un solito, Italy vs Canada. Ovviamente, eh, non lo dico spesso perché... Sono una youtuber, è merda, eh, però se volete seguirmi su Instagram, io lì sono più attiva che posso, diciamo uh, il mio link è qua sotto quindi se volete seguirmi volentieri se volete vedere questo bellissimo visino, come no uh, io sono là, adesso c'è il sole che mi sta veramente ceccando, ho dovuto cambiare posizione perché c'è il sole che arriva da quella parte e mi illuminavo di menso, uh, e sì, insomma scusate se faccio tutti questi cambiamenti, però per una volta che voglio filmare il sole me ama, bene allora continuiamo con il nostro video, oggi parleremo del negozio dell'usata, come l'ho già ripetute 70 volte. Allora, partiamo dalla primissima cosa, ovvero la disponibilità dei negozi dell'usato. Sicuramente qua in Canada ci sono molti più negozi dell'usato, però io confido che ultimamente, visto che i negozi dell'usato iniziano ad andare molto di più perché appunto la, la gente inizia a pensare a essere un po' più cosciente per, per cause ambientali e inizia anche a dicciare la fast fashion, bravissimi quelli che l'avete fatto, quelli che lo state facendo e quelli che ci state provando a farlo. Bravi a tutti quanti! Quindi secondo me prima o poi ce ne saranno molti di più, però vi dico qua in Canada ce ne sono già tantissimi, ovviamente ci sono negozi più belli di altri, mettiamola così perché... C'è una catena di negozi dell'usato dove loro accettano di tutto, quindi diciamo che lì troverete, eh, potrete trovare una maglietta di Prada quanto una maglietta di H&M da 3 euro. Quindi dipende sempre, bisogna cercare tantissimo perché sono dei negozi grandissimi e lì troverete di tutto, vestiti, accessori, eh, libri, eh, cose per la cucina, cose per la casa, di tutto e di più. Invece ci sono dei, dei negozi un po' più piccolini che sono un po' più, diciamo scelgono meglio la loro merce eh, e, e anche in quei casi magari costicchiano anche un po' di più noi siamo abituati comunque che i negozi dell'usato sapete, cioè mh, giustamente costano, dovrebbero costare poco, ok? Eh, diciamo che i negozi questi qua più piccoli che hanno meno merce ma merce migliore, diciamo che io li preferisco, almeno per quanto riguarda i vestiti, se devo comprarmi un, un, baratto, un barattolino va benissimo però magari se sto cercando qualcosa di particolare per i vestiti, perché magari Uh, io magari ho uno stile che mi piace Allora sì vado più che altro nei negozi Che hanno meno scelta ma che hanno cose un po' più belline Ehm um ovviamente hanno un po' di più però comunque eh, non sono prezzi esagerati non sono prezzi eh, né da H&M né prezzi esorbitanti l'usato è sempre la scelta migliore io comunque ho fatto un video sulla fast fashion eh, e ho poi fatto anche un video su come fare shopping etico quindi ve li lascerò linkati qua se volete andare a vederli farvi un attimo un'idea di come magari fare shopping in modo più etico e appunto perché dovreste dicciare la fast fashion Ora, allora, poi in Italia invece Uh, io non, quando ero in Italia non è che mi sono mai interessata ai negozi dell'usato quindi onestamente non potrei dirvi se effettivamente ci siano tanti negozi quello che io vi posso consigliare è assolutamente il sito di Il vestito verde che è stato fondato da Francesca Boni se non la seguite su youtube la trovate come Francesca Boni uh, e lei ha fondato questo sito dietro la quale c'è un sacco di lavoro dove lei in questo sito raccoglie tutti i tutti siti dei brand etici quindi non è che comprate direttamente dal sito del sito verde semplicemente è un link ai siti ufficiali dove potete andare a comprare brand etici ce ne sono un migliaio, credetemi perché c'è tanta gente che dice si, sì, vabbè brand etici, ce ne sono pacche, sono costosi. credetemi ce ne sono tantissimi ci sono anche quelli molto molto affordable cosa fantastica di questo sito è il fatto che um, c'è una mappa dove fanno vedere uh, tutti, tutti i negozi fisici di brand etici e poi uh, ci sono anche uh, tutti i negozi dell'usato, In giro per l'Italia, ho proprio fatto una mappa pazzesca, meravigliosa quindi se vivete in Italia <ride> e usate ancora a dirmi, sì però dove vivi in Canada, c'hai di tutto, noi non abbiamo niente vi mando il sito. Ogni volta che mi scrivete una cosa del genere, vi manderò direttamente il sito senza dire nulla. Quindi complimenti a Francesca, ci tengo a fare i complimenti per questo grande lavoro, perché secondo me, grazie a questo sito, la gente potrà veramente informarsi molto di più. Perché io capisco che dietro, diciamo, al fare shopping etico ci sia un lavoraccio perché. Anche io prima eh, dovevo sempre cercare i brand, andare sui siti, vedere se il brand mi piaceva, poi andare magari su Good New per capire se il brand fosse buono, bla, è, cioè, è, un, è comunque un lavoraccio fare tanta ricerca. Mentre questo sito ha fatto tutto per voi, quindi ve lo consiglio caldamente di, di, di, di guardarlo. sì è che la mentalità è molto diversa la mentalità di un italiano e la mentalità di un canadese è molto diversa per quanto riguarda l'usato i canadesi eh, vanno fuori di casa molto presto cioè io vi ho già detto in tanti video che loro a 18 anni sono fuori di casa massimo 18 anni spesso vanno fuori, fuori di casa anche prima eh, quindi diciamo che quando uno va fuori di casa eh, qua la, il rapporto familiare quel che è allora, quando uno va fuori di casa, diciamo che eh, non sempre è così aiutato dai genitori, perché loro iniziano a lavorare presto, eh, e non so, spesso i genitori danno un po' per scontato che se vuoi fuori di casa sei indipendente al massimo, quando magari non è vero, eh, però questo è un altro discorso, spildati un'altra volta. Eh, quindi diciamo che, essendo che sono abituati ad andare fuori di casa presto, magari non hanno tutti i mobili del mondo, e qui in Canada spesso trovare Appartamenti con mobili è abbastanza raro e magari in, que in quei casi ti potrebbe anche costare di più Ovviamente se non hai voglia di comprarti mobili, di fare trasloco eccetera, giustamente è la soluzione migliore Io i primi due anni in Canada gli ho fatti un appartamento che aveva di tutto, io non ho dovuto comprare nulla Poi però quando mi sono spostata con lui, giustamente avevamo un appartamento vuoto <ride> Però abbiamo comprato tutto usato, tutto tutto ha usato. Abbiamo forse comprato due cose nuove, ma il resto è tutta, cosa, tutta roba usata, alcune cose ce le ha date sua nonna, altre cose le abbiamo veramente usate, comprate dai mercatini, altre cose le abbiamo comprate su Kijiji, altre cose su Marketplace, insomma cioè. Il mondo è magico. Il mondo dell'usato è magico. Quindi diciamo che loro hanno già questa mentalità eh, del non c'ho cash, però ho bisogno di un letto, quindi la prima cosa che faccio è andare a vedere se su Marketplace o su Kijiji, adesso Marketplace va molto di più rispetto a Kijiji, c'è qualcosa per me. Poi ovviamente i canadesi sono anche un po' tirchiotti, nel senso che loro non amano spendere per cose inutili. E onestamente da una parte mi piace la loro mentalità, perché... Um, perché comprare una cosa nuova quando la si può trovare usata in condizioni ottime? Io vi giuro ho comprato delle cose usate che sembravano veramente non usate, era una cosa meravigliosa e io ero tipo wow, dude. Uh, mentre un italiano ha una mentalità un po' più da che schifo l'ho usato, io sei un poraccio. E questa mentalità va cambiata al più presto. Bene, quindi uh, diciamo che sì, diciamo che questa mentalità va un po' cambiata per il fatto che un mobile che è stato usato, cioè non è che faccia schifo, potete benissimo ripararlo se ha delle piccole imperfezioni, potete ridipingerlo, potete lavarlo, anche i vestiti potete assolutamente lavarli, io per esempio lavo i vestiti anche quando li compro nuovi, perché comunque quei vestiti magari sono stati provati da mille persone prima che voi lo compriate non è detto che quelle cose siano pulite quando le comprate in un negozio, quindi io lavo tutto a prescindere, pure se è nuovo io lo lavo, lavo, lavo e non sono morta non sono morta, onestamente ho, ho comprato, non dico di aver comprato tante cose usate per quanto riguarda i vestiti, però comunque ne ho comprate un bel po', l'unica cosa che io non compro usata è ovviamente, ovviamente l'intimo, i calzini e queste cose qua, perché quelle è un, po', un, po', un po' duretta a trovarle usate e poi anche se le trovassi usate assolutamente sì, in quel caso direi che già un pochino più schifo mi fa. Mettiamola così. Uh, poi i calzini usati, cioè i calzini li butti quando vedi che veramente hanno i buchi dappertutto. Non è che li porti una volta e poi dici: No, mi sono stufata di questi calzini neri. Um, quindi sì, io sì, non mi piace chi pensa che l'usato sia da poracci e pensa che tipo sia veramente una cosa schifosa. L'altra cosa è che ovviamente l'usato viene quasi non pubblicizzato, mettiamola così, in Italia. Mentre qua diciamo che l'usato è una cosa veramente all'ordine del giorno. Quando qualcuno eh, decide di svuotare il proprio garage, si fanno proprio delle vendite di garage. Cioè la gente proprio letteralmente esce fuori dalla loro casa, tira fuori tutta la merda che della quale si vuole sbarazzare, magari sulla vietta quando, quando devi entrare in una via mettono un cartellone che, che, che, dove c'è scritto vendita di garage oppure magari lo pubblicizzano qualche giorno prima in modo che se una persona vede diciamo, guarda c'è una vendita di garage in questo quartiere eh, quindi si può andare quindi diciamo che spesso anche questo aiuta molto a diciamo a sbarazzarti delle cose eh, anche se le vende al minimo è l'importante che appunto te ne sbarazzi Io Mentre in Italia, eh, sì, magari la gente sa, sa di Marketplace, sa di Kijiji, eh, però le vendite di garage non è una cosa proprio così normale, diciamo eh, al massimo lo facevano tipo i bambinetti tipo al parco che vendevano i propri giocattoli, le robe simili sì, almeno quando io ero piccola sì c'erano queste cose un'altra cosa è il fatto che comunque la differenza tra il Canada e l'Italia è anche il fatto che gli italiani sono molto più modaioli dei, dei, dei canadesi e qua non voglio che la gente mi capisca male non sto dicendo che i canadesi si vestono usato quindi sembrano dei poraci no, non sto dicendo assolutamente questo io ho trovato delle cose all'usato che mh, onestamente quindi non è questione di uh, sei poraccio <ride> e quindi c'hai l'aria di essere vestito da usato, no. Uh, semplicemente, eh, siccome le catene fast fashion hanno un po' abituato molto la gente europea, perché diciamola così è molto più europea come cosa rispetto a una cosa canadese, uh, di tirar fuori col collezioni su collezioni ogni 5 secondi di magliette che andranno, di moda in, mo in, andranno in moda un, un giorno e mezzo, ecco. Quindi diciamo che uh, l'italiano medio amerà per sempre andare da H&M e spendere i loro soldi là pur sapendo che sono dei materiali del merda e che non dureranno manco un po' uh, e che fanno schifo e che la gente è sfruttata per fare questi vestiti. Ma lo faranno lo stesso perché la moda è importante. Mentre qua in Canada la gente, non sto dicendo che alla gente non sia la moda, semplicemente alla gente se ne frega un po' dei trend. Io ho già fatto un video su Italy vs Canada per quanto riguarda la moda. Ho preso un po' un pericolo per i canadesi, però in realtà io li adoro i canadesi perché amo questa cosa della nonchalance e questa cosa del cazzo meno a me della moda, eh, però allo stesso tempo c'è cioè, gente che si veste male, ma c'è gente che si veste anche benissimo senza dover andare per forza alle catene fast fashion. Eh, quindi anche questo è un punto, perché ovviamente quando vai in un negozio dell'usato non è sempre detto che tu trovi cose... Eh, e non è sempre detto che tu trovi magari una cosa che sia della tua taglia, e se trovi una cosa magari, uh, boh, c'è un difetto, insomma, sono tante cose, quindi diciamo che l'usato è anche un po', deve essere anche un po' un hobby, deve essere anche un po' una passione, uh, e capisco che molti non abbiano molto questa passione, però allo stesso tempo, diciamo che bisogna passare all'usato proprio per evitare di uh, uccidere il pianeta, e lo dirò sempre comunque quando parlerò della fast fashion. <ride> Però no veramente, credo che i negozi dell'usato siano una cosa meravigliosa perché eh, fa bene all'ambiente, darete vita a una cosa che è stata abbandonata, quei vestiti sono stati abbandonati, um, farete girare l'economia e oltretutto tutto ciò vi costerà molto molto meno, quindi cosa c'è di meglio? Non c'è niente di meglio! Quindi non capisco perché la gente si ancora a comprare cose nuove quando può benissimo trovarla usata e anche in buone condizioni molte volte. Bene, io adesso la smetto di blatterare perché come il mio solito questo video sarà confusionario a mille. Adesso la smetto. Ok, noi ci vediamo la prossima volta. Uh, voi fatemi sapere se uh, vi piacciono i negozi dell'usato. Se avete mai comprato usato se usate magari i siti dell'usato, tipo marketplace, di pop, uh, KGG, eccetera, eccetera. Uh, quindi, sì, fatemi sapere. E se appunto se avete dei negozi dell'usato nella vostra città, magari commentate con la vostra città e i negozi dell'usato e dove si trovano. Magari che così è facile per persone che uh, guardano i commenti mentre scrollano. Uh, io faccio così, guardo un video e scrollo. Lo sempre nei commenti, adoro fare questa cosa bene. Ci vediamo la prossima volta. Ciao.